INAIL svolge attività di ricerca per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un impegno che ha portato al raggiungimento di grandi traguardi, anche grazie alla collaborazione con importanti enti e istituti di ricerca, perché anche questo è INAIL. INAIL, la persona al centro del nostro impegno.